Parabutto è uno che, è stato, oh, che è, stato metto, è stato condannato. Parabutto è stato condannato. Facciamo tanto quelli che hanno fatto. Anch'io a volte sono riuscito Però diciamo che ci sono altri problemi. Buonasera. Iniziamo la nostra seduta, come di con i cittadini. il signor Colvegna Andrea relativamente a una problematica in di intervento della propria figlia nella signorina. Prego, signor Colvegna. Allora, buonasera, grazie per lo spazio. Io sono venuto qui questa sera perché pensavo di eh, dover eh, portare a conoscenza dell'Assemblea un caso che credo di aver subito, di, eh, io l'ho vissuta con un'ingiustizia diciamo di eh, burocrazia abbastanza ingessata su cioè una questione che a me sta molto a cuore come è dei miei figli no? allora eh, io poi deposito le stampe di quelle che sono delle equivalenti di raccomandate cioè posta certificata che ho inviato al, al comune diciamo in cui descrivevo più o meno quello che è successo no? Allora, sostanzialmente io ho una prima figlia eh, che eh, frequentava, da, frequenta da due anni un asilo nido di zona 9 in convenzione col comune e poi quest'anno è nata una, una seconda figlia, ho fatto la procedura di, eh, di iscrizione con il comune eh, chiedendo, selezionando tra le locazioni disponibili alcune alcune preferenze eh, dopo un po' di tempo a luglio sono venuto a sapere per caso visto che porto lì la, la prima figlia che si era eh, reso disponibile un posto lattante nello stesso sito dove portavo la mia ovviamente la cosa mi interessa perché è evitare di fare il giro di oca alla mattina e di rischiare di essere licenziato per un anno ma che ho cominciato a scrivere al comune chiedendo se si sarebbe potuto far coincidere domanda e offerta no? quindi diciamo è emerso un posto in più che prima non era, non era disponibile per cui io non avevo espresso la preferenza per quello per cui ho cominciato a scrivere al comune per favore possiamo interrogare la mia preferenza aggiungere la preferenza di quel posto che in realtà è quello che mi interessa di più e poi diciamo ho cominciato un discorso con il, con il comune per, per capire se questa cosa se questa cosa si poteva fare e diciamo, la, questo nuovo posto è stato reso disponibile a luglio cioè dalla, dalla direttrice del Nido e mh, lei a fronte di questa offerta di disponibilità non ha mai avuto, ho ricevuto nessuna risposta. Eh, Anch'io, diciamo, a, a varie richieste verso il Comune ho fatto molta fatica, non ho risposto, ho dovuto scalare, ho dovuto chiamare, cercare cioè chi era responsabile, chiamare, eccetera eccetera. E quindi, diciamo, poi c'è stato anche l'interessamento di un genitore Guido Miraglia eletto rappresentante della zona 9 che si è interessato, ha chiesto se si poteva eh, venire incontro nel mio caso per facilitare il congiungimento. Eh, insomma, alla fine, eh, per qualche motivo, in, in tutti questi mesi, luglio, settembre, eh, ottobre, non è stato possibile venirmi incontro, per cui siamo arrivati all'assegnamento a, a, a novembre, all'alba di novembre. Quindi diciamo che io. Con mia moglie avevamo dovuto decidere se farla ricominciare a lavorare, roba del genere, chiaramente speravamo di essere assegnati prima, di poter far decidere questa domanda offerta prima in modo che uno comincia a lavorare sapendo dove andrà la sua figlia, invece questa cosa non è stata possibile. Quindi siamo arrivati a novembre eh, con gli estedienti, perché questa assegnazione non c'era, a novembre siamo stati assegnati ma comunque su una location eh, diversa da quella dove va la prima. E questo comporta tutta una serie di problemi per cui logisticamente devo portare tutto il video la mattina, deve recuperare tutte le pomeriggio, sfasati, è un casino ed è, è, è, è oggettivamente insostenibile. Io rischio licenziamento, non eccetera, eccetera. Quindi diciamo, andando a documentarvi sul sito, qui ho una stampa, leggo la notoria di emissione ai di d'infanzia, leggo, verranno accolte istanze di trasferimento in altra sede per l'anno accademico solo per cambio di residenza accertata dall'anografia cittadina e ricongiungimento fratello e sorella. Quindi ho detto, va bene, sono stato assegnato in un posto diverso, però ho pieno diritto di fare la mia domanda e di andare verso fratello e sorella. A questa domanda ho faticato molto a avere risposta, ho ottenuto risposta solo dopo reclamo formale al comune, due mail di posta certificata, scalare sulla direttrice, ricercare, eccetera, eccetera, e diciamo le informazioni che ho avuto le ho avuto solo grazie agli interessamenti trasversali di questi genitori rappresentanti dei cittadini. Insomma, questa cosa non si poteva fare. Non si poteva fare perché mi sono state sollevate delle obiezioni circa la data di messa a disponibilità di questo, di questo posto, eh, quindi luglio. No? Quindi ben prima comunque che io chiedessi il trasferimento, e eh, quindi diciamo condizioni che a me non sembravano rilevanti soprattutto alla luce di quello che dice il sito, no? non c'è incertezza, dice verranno accolte istanze di trasferimento. Tra l'altro si dice che le richieste di trasferimento verranno inserite nella graduatoria di emissione della sede desiderata, sede desiderata, a ah, scusate, ricongiungimento alla sorella fratello, la sorella già frequentante si noti. Non è. poi si capisce perché lo faccio notare, verrà inserite nella graduatoria di ammissione con il punteggio massimo attribuito in fase di iscrizione, che si evince che comunque il trasferimento per il congiungimento familiare è una cosa che dà diritto cioè che ha una certa priorità che viene trattata con una certa priorità va bene, la, la faccio breve, arriviamo alla risposta formale della, eh, dirigente del dirigente del settore, la dottoressa Arcari, che non sono mai riuscito a contattare per telefono ma che mh, ha risposto dopo varie insistenze e eh, in sostanza mi dice che eh, la domanda non può essere accolta perché il posto c'è ma è un posto <coughs> privato. No, okay, ho detto certo sì, posto, è un posto disponibile che è stato eh, messo a disposizione dalla direttrice perché potesse essere messo in convenzione e io esattamente da luglio ad oggi chiedo che quel posto privato Quel posto privato possa essere messo in convenzione perché mi, venga, mi sia possibile accedervi eh, tramite il comune, come del resto eh, sono tramite il comune con la figlia più grande nello stesso diritto. Quindi la, la, la, il ricongiungimento non può essere accolto perché il posto disponibile sì, però è, è privato e non è in convenzione col comune perché io ho risposto guardate la mia richiesta rimane valida perché è da luglio che chiedo per favore mettete in convenzione quel posto perché è l'unico modo per onorare la mia richiesta di trasferimento che stando al sito è, deve essere onorata l'ultima finisco dicendo che la cosa assurda è che contestualmente mi viene proposto una cosa che è un errore dal punto di vista pedagogico cioè mi viene detto guarda, vuole fare il ricongiungimento abbiamo noi la soluzione tolga no. la figlia che già sta frequentando da due anni dall'asilo dove è ben inserita eccetera eccetera e facciamo un bel ricongiungimento nell'asilo comunale che le abbiamo assegnato questi anni a che io ho risposto guardate che questo non è il ricongiungimento di cui si parla sul sito perché qui si parla del ricongiungimento alla sorella già frequentante quindi tu non vai a disturbare un'armonia che già si è creata e, e, e anche la confidenza del genitore che va a ritirarle con, con i per spostare entrambe in una, in una nuova location, per cui in sintesi io vi chiederei se è possibile di, di, di, di porre fine a questo anche, anche con una certa urgenza perché siamo a dicembre e, e io sinceramente sono un po', cioè, non so proprio come com com fare, mi sembra di essere nel pieno dei, dei, dei miei diritti documentati da qui Credo di non essere tenuto a sapere il contenuto di tutte le circolari, di tutti i dettagli, di tutte le procedure o delle eventuali questioni di costo, eccetera, eccetera. Qui si dice che erano accolte e poi il Comune faccia cioè, quello che deve. Io, io comunque pagherei la quota massima, quindi cioè, il carico del Comune rimarrebbe una quota contenuta, se non dico zero, per dicembre di quest'anno resterebbero 100 euro e, e, per, e per finire l'anno prossimo resterebbero 100 euro grazie a tutti e il deposito poi lascio Sì, sì, Stato. mettiamo agli altri grazie non sono più cittadini iscritti a parlare prima di dare la parola al presidente eh, Sivi Volevo dare una comunicazione, ve l'ho già inoltrata eh, tramite mail, sì, eh, mi è stato comunicato che per eh, problemi tecnici indipendenti, da, indipendenti dalla volontà della, eh, della cooperativa di Amazon, l'inaugurazione del nella sede del progetto Riguarda e Riguarda, in via Padre Luigi Monti, che era prevista per questo fine settimana, esattamente per sabato 14, è stata rinviata e a breve verrà comunicata anche la data in cui eh, verrà poi eh, organizzata l'inaugurazione. Eh, vi ricordo, e vi ho mandato tramite mail, anche eh, la risposta che è pervenuta eh, dal... Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Consigliere Sociale, settore procedure sanzionatorie e traffico, segreteria servizio traffico e viabilità, relativa alla una nostra delibera, la delibera 275, approvata il 3 di dicembre, relativamente a via Le Suzzani e via Santa Monica. rimando alla me che vi ho evitato e che potete leggere con già risposto Presidente, sì. No, ma l'ho già scritto. Ma... Grazie, a tutti. Questa sera sono le e Vorrei semplicemente ricordare a tutti che lunedì prossimo in commissione tratteremo prevoluzione dell importante relativa a un'opera pubblica che dovrà essere realizzata all'interno del Maciatini Center a scopo comedi. La commissione sarà condotta con la Commissione Cultura in quanto si tratta di uno spazio da destinare all'attività per la zona, attività socioculturali, quindi è molto interessante. Altre, altre informazioni eh, diciamo, fresche non ne, non ne abbiamo, spero eh, per il prossimo consiglio di avere notizie più attendibili circa l'apertura della linea 5, della, della, della linea 5 della capitale, che dovrebbe avvenire a febbraio a questo punto però si può dire. Più, eh, grazie tutti, buonasera. Grazie Presidente buona Sivi. Grazie Presidente, grazie alla La legge è una mozione è che diventare Salvaguardia dei consultori cittadini e dei di tecnologia. Premesso che l'istituzione di costruttore attraverso la legge 29 29.1975-405 stabilisce che il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità come scopo, assistenza psicologica e sociale per la preparazione della maternità e della maternità responsabile per i problemi della coppia della famiglia, animo e alla problematica minorina. La somministrazione dei mezzi necessari per proseguire le finalità di veramente certe della coppia e da singolo in ordine della protezione responsabile del rispetto delle condizioni etiche e di integrità fisica degli utenti. Al tutela della salute della donna in fase di gravidanza. La divulgazione delle informazioni donne a promuovere, ovvero a prevenire la gravidanza consegnando i medici e di farmaci adatte a caso. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Lombardia, fin dalla legge regionale numero 44, del 3 settembre 1976, istituzione del servizio dell'educazione sessuale, una protezione libera e consapevole per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia, si è preoccupata di attivare una serie di servizi volti a sostenere la famiglia negli spazi dei principi costituzionali di tutela della salute, di protezione della maternità dell'infanzia, di riconoscimento e di agevolazione del futuro familiare siccome in funzione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona, dicono uno. La vita che è senza dell'articolo 10 della legge stessa può essere costituita anche di stranieri o di aboliti. Nel quadro delle finalità elencate dall'articolo 1 della legge regionale numero 44 del 6 settembre 1976, istituzione del servizio per l'educazione sessuale, la procreazione libera e consapevole, l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia, vengono soprattutto in considerazione la procreazione libera e consapevole, la salute della donna con particolare riferimento alla maternità, la salute del concepito, del minorato e del bambino nella prima infanzia, l'armonico sviluppo delle relazioni familiari della coppia, nonché della coppia tra genitori e figli. Si è per permesso che all'interno dei consultori operano servizi di utilità sociale come quelli della biologia importante per prevenire e curare le patologie infettive maschili, specie a seguito della recensazione del servizio di leva militare, perché in un momento effettuato lo screening che si faceva durante la visita. Tale servizio è riconosciuto dai praterenti del Ministero della Salute, nel fede di appropriatezza strutturale e tecnologica e primita nella prevenzione di anni e cura delle patologie andrologiche, come servizio di importante utilità sociale e, pertanto, la sua attività va diffusa territorialmente. Constatato che avviamo su una rischio di chiusura 4-5 consultori, di qualche uno in zona 9, il servizio di antropologia ci sarà il 21 dicembre 2013, anni gravi di disagi in attenzione, si chiede alla Presidente del Consiglio di zona 9, al Presidente della Commissione Politiche, Sociali e Salute, di convocare in maniera cedere una commissione con la presenza dell'assessore alle politiche sociali cultura e cultura della salute per affrontare gli argomenti progetto affinché si possa trovare una risposta soddisfacente sia per i cittadini che supportiscono i tali servizi e i lavoratori che essi operano. Proseguo la comunicazione da parte del gruppo consigliare sinistra per Pisatia. Mi ricordo di Nessor Mandela. Il partito della Rifondazione Comunista e il gruppo consigliare sinistra per Pisatia della Zona 9 vogliono oggi ricordare Nelson Mandera che ci ha lasciato la sera di giovedì 5 di dicembre. Vogliamo ricordarlo per ciò che è stato, Unione della lotta contro il razzismo e l'imperialismo, che sempre, fino alla fine dei suoi giorni, si è battuto con tutte le sue forze per una società russa e libera, dall'arbitrio e dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Noi non dimentichiamo che per la sua lotta ha dovuto scontare i 26 anni delle tracce del regime razzista dei bianchi sudafricani. Noi non dimentichiamo che le quel regime criminale in Francia è stato sostenuto dall'Occidente e dall'Israele, che lo ha tra le altre cose, neanche il Noi non dimentichiamo partito, che il suo partito, l'Africa National Congress, che ha guidato la lotta contro la partita di Sudafrica, è stato rimosso dall'elenco delle organizzazioni considerate terroristiche dal governo degli Stati Uniti solo nel 2008. Oggi molti cercheranno di mettere in gioco la sua figura, mettendo ciò che ha fatto e sostenuto durante la sua esistenza. Il nostro più grande porto che si possa fare a lui che è sempre stato sul campo dei popoli oppressi, invece la Cina centrale su tutto il mondo. Lui che riconquistava con orgoglio il suo appoggio alle lotte di liberazione dei popoli, istituti, la Palestina, e la Norvegia e Cuba. Infatti a è cedere la sua frase, ho tre amici nel mondo, e miei mogli, sono gli assere raffatti con avanti e dati in determinazione strategica. La sua lotta contro l'imperialismo è andata avanti fino ai giorni nostri, quando con violenza, quando ero l'intervento intervento militare ai tanti della vita di si è trasformato negli interessi delle potenze occidentali di Israele, uno Stato laico e sovrano intera di conquista di fondamentalisti islamici. Potremmo andare avanti per ore nel ricordare la sua grande figura, ci invitava a concludere con la sendervista citando di altro russo di non medieno. Le classi dominate hanno sempre ricompensato tanti rivoluzionari durante la loro vita, con incessanti persecuzioni. La loro dottrina è sempre stata accorta per il sandato e salore, con l'odio più accadino di cuore più puliti campagna di consoli e di infamazione. Ma dopo morti, si cerca di trasformarli in un rigori monofensili, di terrorizzarli per così dire, di cingere di una certa aureola di gloria e di loro, a consolazione e mistificazione delle tasse oppresse, mentre si svuota il contenuto della loro dottrina rivoluzionaria, si risponds la punta e la stabilisce. Grazie a Un caso contro grazie Grazie. Vicepresidente Locoso. Grazie Presidente. Eh, non ho comunicazioni relative alla Commissione Educazione. Invece vorrei leggere il comunicato dell'Ampi relativo a quello che è avvenuto settimana scorsa nel Consiglio di Zona 3 a Milano. Provocazione fascista nella sede del Consiglio di Zona 3 a Milano. Un'aggressione che l'Ampi provinciale di Milano condanna con forza. L'incursione scordista è avvenuta giovedì 5 dicembre durante la seduta del Consiglio di Zona 3, che stava discutendo un programma molto articolato presentato da tre scuole superiori della zona per il giorno della memoria. L'irruzione è stata compiuta da, da parte di un, del gruppo di estrema destra rotto di collisione e costituisce l'ultimo. Una serie di gravi fatti, denuncia Roberto Cenati, presidente dell'ANVI, avvenuti a Milano Città, medaglia d'oro della resistenza. L'episodio che ha interrotto i lavori di un'istituzione democraticamente eletta dai cittadini è di una gravità senza precedenti. L'ANVI Provinciale di Milano esprime la propria solidarietà e la propria stima al presidente del Consiglio di Zona 3. Renato Sacristani e a Saverio Ferrari, studioso del fenomeno delle destre radicali, componente del Comitato provinciale dell'Ampi di Milano, da tempo al centro delle campagne di un'ignobile campagna intimidatoria e diffamatoria orchestrata da movimenti e associazioni neofasciste e di estrema destra. L'Ampi di Milano, anche di fronte a questo gravissimo episodio, Ritiene più che mai indispensabile avviare una forte controffensiva ideale, culturale e storica, volta a far conoscere soprattutto alle giovani generazioni il vero volto del fascismo, il quale tragedie ha provocato non solo nel nostro paese ma in tutta l'Europa. Molti si spiegano, conoscono bene cos'è stato il fascismo, non sanno che il fascismo non banise mai l'emancipazione e la liberazione dell'uomo. Non sanno come possa essere deleterio il richiamo a quell'ideologia razzista, antisemita e xenofoba che si pone apertamente in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza che va difesa ed attuata. Grazie. Eh, concludo solo dicendo che eh, se come ho capito bene. Il capogruppo Cribio ha chiesto un minuto di silenzio per Nelson Mandela, non ha chiesto che oggi è il 12 dicembre. Io comunque chiederai un minuto di silenzio in memoria dei, eh, della strage di Piazza Fontana Grazie, consigliere Luzzi. Grazie, presidente. Yeah. Eh, una comunicazione: in servizio ha fatto prima una riunione con i nuovi dei destra che mi hanno nominato non c'è la seconda la seconda è che lui la maggioranza era un benvenuto maggioranza per quanto riguarda invece fare una segnalazione, come, come sapete c'è stata la cerimonia dell'Amborgino d'Oro e anche la nostra zona ha, ha contribuito perché con per la nostra delibera che ha provato maggioranza, l'Amborgino d'Oro, per Paola Bonzi, per sempre richiamo e calci siamo riusciti e il è riuscito a. Ad assegnare questo importante procedimento a una donna che ha vissuto tutta la vita in difesa dei più deboli e in difesa delle, delle persone che hanno portato un Per cui ringrazio tutti i consiglieri che hanno contribuito a questo grande successo, la Presidente Muccioli che ha avuto a favore, il Vice Capogruppo Storico, il, il capogruppo il, il, il il il del PD e tutti quelli che hanno dato la soluzione e credo che sia un grande risultato. Grazie. Un Grazie. Gra Grazie Presidente, ma io volevo solo ricordare la strada di terza portata, non avrei chiesto un minuto di silenzio perché mi sembra sempre dei momenti un po' retorici, ma eh, volevo ricordare che quel giorno 44 anni fa sono morte 17 persone e dopo tre giorni è morto anche di me. Quella, quella strage però è importante perché ha segnato la fine delle speranze di del cambiamento degli anni 60 e ci ha precipitato in quelli che sono stati poi gli anni di piombo con le stragi, con il terrorismo con i morti di Reggio Calabria e appunto i morti di Reggio Calabria che eh, avevano portato dei disordini di piazza molto violenti anche dai morti sul eh, campo mi stavano ricordando eh, Diciamo, i movimenti che ci sono diciamo, in questi giorni movimenti che nascono da una giusta esigenza di, di protesta, di cambiamento che però non esprimono eh, in che direzione di andare il, il cambiamento a tirare la protesta che eh, possono essere eh, oggetto di travisamenti e eh, di gestione da, forze, da parte di forze versibili Ecco, rispetto a questo io penso che noi come consiglieri di zona, come consiglieri, come rappresentanti del mondo politico, del mondo politico dobbiamo fare una riflessione. Eh, è importante discutere, confrontarci sulle idee, ma confrontarci sulle idee. Non eh, alimentare le proteste fino a se stesse che possono portare delle persone meno, con minori, diciamo, di quelli che sono i meccanismi della, della, della vita politica e della vita organizzativa, a credere che sia possibile attraverso delle proteste di piazza cambiare per tutta una rivoluzione che non è eh, nella, nella realtà delle cose oggi in questo paese. Questo volevo solamente dire. Grazie. Grazie al gruppo Meloni. Consigliere Pellegrini, grazie Presidente. Allora, questa sera presento Due mozioni, un'interrogazione e una segnalazione. Intanto però volevo ehm, ricordare ai colleghi e soprattutto al Presidente Sini che l'incrocio eh, di fuso te testi bonale, cui è un problema con questione grave della viabilità che eh, breve, po poco tempo fa l'assessore ai lavori pubblici, insieme all'assessore Mana, aveva promesso la cittadinanza, di risolvere il anno. Noi siamo quasi al 15, noi speriamo e chiediamo a voi di, di ricordare questa promessa all'assessore, perché i cittadini del quartiere ci tengono questa cosa, anche perché dal 31-12-2013 cambierà qualcosa, i cittadini vorranno e desiderano avere quell'incrocio messo un po' come si deve, come ci avete promesso tornando a noi una mozione che nasce eh, da richieste di eh, decine di persone che ci hanno scritto, eh, molti studenti anziani del quartiere di Coca che eh, incontrano il problema di doversi recare quotidianamente negli ospedali vicini, Cinzello, all'ospedale Bassino, al centro alla scuola del Parco Nord, quindi vado a leggere velocemente la mozione. Premesso che il quartiere di Coca, confine con il comune di Cinesa e la base, San Giovanni, sì, sì. premesso che la sola linea 31 di anni effettua un servizio di trasporto indispensabile per numerosi cittadini del quartiere di Coca, che devono raggiungere gli ospedali di Cine, Bassini e Multimedica, e l'istituto scolastico omicomprensivo del parco nord. Considerando che il lavoramento di anni riservato agli anziani agli, agli studenti, ha recentemente subito un considerevole aumento tariffario. Considerando che molti anziani, molti studenti residenti nei quartieri di coca utilizzano la linea 31 per raggiungere l'uomo di cura e le sedi scolastiche. Considerando che per poche migliaia di venire percorsi e solo per poche fermate con la linea 31 si debba corrispondere a un abbonamento per linea extrapana di 38,50 euro contro 1,22 per quello della linea 80. Ravvisato che è necessario in particolare in questo momento di grave crisi economica a cui versano molte famiglie contenere i costi legati ai sensi di trasporto al fine di consentire a tutti la possibilità di curarsi di poter studiare senza dover pesare eccessivamente sul cioè bilancio familiare, già gravemente colpito dall'attuale difficile situazione socio-economica. ravvisato che la vicinanza davvero ridotta delle strutture sanitarie, ospedali bassini, clinica conclinica, istituto scolastico e spazio nord rende opportuna e indispensabile opera di persuasione da parte dell'amministrazione comunale nei riguardi dell'azienda TN affinché la stessa proceda alla variazione della extra extraurbana attualmente riservata agli strumenti evidenziali equiparando a quella opane come peraltro già avviene per la linea della m 1 che termina a sesto male. Si chiede che sia in zona 9 l'assessore comunitaria al traffico e sottolineo che i documenti Milano di dare più detentive di tavolo di confronto con l'azienda piena con il consiglio di zona 9 ed eventualmente gli attori istituzionali interessati affinché venga approfondita la questione segnalata e conseguentemente individuata la soluzione più idonea. su questa mozione non è sarà, andremo a votarla in tempi previsti chiedo che venga condivisa e nel caso modificata ma che passi il concetto che veramente per poche centinaia di metri sia gli anziani che gli studenti possono costare quasi 20 euro in più per fare pochi metri, insomma, soprattutto gli anziani che giornalmente eh, si recano all'ospedale di Cinisello e all'ospedale Albuquerque. non ci vanno chiaramente per spizio, non ci vanno perché sono costretti Quindi, questa è la prima Passo alla seconda mozione che riguarda il nostro il problema delle strisce blu. Mozione, eliminazione di strisce blu di Ari Premesso che all'altezza del numero civico 221 di Aries è ubicato un grande supermercato non noto anche per un'enorme affluenza su di intera. Rilevato che il suddetto viale è una strada cittadina ad di densità di traffico. Rilevato che i cittadini che usufruiscono del parcheggio auto, del supermercato, carcere incontrano gravi difficoltà durante le manovre in ingresso e in uscita. Rilevato che la scarsa visibilità della carreggiata e delle auto che vi transitano, causata dalle auto in sosta il nostro dell'ingresso e dell'uscita del parcheggio, crea reali e gravi disgreghe si chiede al Presidente di zona 9, l'Assessore dell'Unità al Traffico del settore di del Comune di Milano di provvedere all'eliminazione delle strisce blu che delimitano le zone, scusate, la sosta nelle zone di case e di ripristinare il diritto alla sosta fino a di permettere la debita visuale affinché gli automobilisti possano seguire le manovre in sicurezza. Si è appena votato, settimana scorsa, una, una simile mozione, si spera anche che questa venga approvata come quella provato la settimana scorsa si passa e si era già segnata ma però purtroppo se non passano questi documenti non vengono sollecitati no? il, comune, il comune a fare quello che si è già come ho fatto io precedentemente nel caso della mozione che è stata presentata dai colleghi e se non si creano queste cose e poi il comune non, non comprende facciamo le idee poi il comune spero spero che in qualche maniera ci dia risposta. Interrogazione urgente e qua parla di sicurezza. Telecamere di sicurezza alla rotatoria di Arezzo, Premesso che in data 3 maggio e 14 giugno del 2012 presso questo consiglio di zona 9 sono risultate non approvate le delibere 163-12 e 506-12 163 cioè relative alle richieste di installazione telecamere di sicurezza nei punti critici del quartiere di Coca, considerato che il comune di Han, contrariamente al parere negativo espresso dalla maggioranza di sinistra che governa il Consiglio di zona 9, ha definito l'attuazione di un progetto di sicurezza prevedendo l'installazione di numerose tre camere nella zona 9, visto che nel quartiere di Coca sono state sino ad oggi installate diverse tre camere, alcuni punti indicati anche dalle delibere non approvate dal per Consiglio di zona 9. Appurato che in codesto Consiglio di zona 9 sono state presentate varie segnalazioni con richiesta di installazione intericale e di sicurezza dei pressi della rotatoria di Iareso, capolinea linea TN 42, direzione centrale, luogo purtroppo teatro di numerosi atti di granarismo, di furti e di gravi danneggiamento contro il patrimonio pubblico e privato. L'ubicazione di detta aria, luogo scarsamente illuminato, situata davanti a due gli ingressi del Parco Nord, rende molto esposta l'area alle incursioni di delinquenti che riescono indisturbati, in quanto l'ubicazione del luogo, la sua scarsa illuminazione e l'assenza di dispositivi di sicurezza permette loro la scelta di svariate via di fumo. Si chiede al Presidente, all'Assessore della Sicurezza del Comune di Milano, al Sottore di Conferenza del Comune di Milano, di intervenire affinché nell'area in oggetto chiedo scusa, perché nell'area in oggetto non si è provveduto quindi si chiede al comune perché nell'area in oggetto non si è provveduto all'installazione delle telecamere di sicurezza come fatto in altre aree di non filtro e per quale motivo non si è dato riscontro alle numerose segnalazioni che sono citate all'installazione si. si chiede al presidente cortesemente risposta in forma scritta al quesito ultima è una segnalazione che è venuta da un cittadino che quotidianamente segue è al cimitero di Busano e ha notato che eh, ad uno spazio traffico è danneggiato il codo ed è da un certo tempo che eh, è presente una, una transenna che eh, chiaramente Avvisa in, in, in guardia al pericolo, ma è da mesi che non si interviene per, per, per il ripristino del corpo. Grazie per l'attenzione. Grazie, consigliere Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prendo spunto dall'intervento del cittadino Cornelia di questa sera vicenda, eh, conosciuto in questi giorni che eh, iniziando ad approfondire la tematica degli asili nido e diciamo del servizio educativo della prima infanzia eh? ho scoperto il mondo eh, ammetto la ignoranza non sapevo di, eh, della situazione eh, di disagio che si sta creando per molti cittadini della nostra zona ma evidentemente tutta la città in merito al tema degli asili di asili e asili di infanzia sulla terra. Eh, in sostanza eh, sono avuto conoscenza che i casi di ricongiungimento negato o di mancanza di risposte perché diciamo che il cittadino si è dato molto da fare, è stato molto zelante a seguire le sue vicende, ma mi, mi, mi risultano parecchi casi di cittadini che non ricevendo risposta alla fine, insomma, dobbiamo vivere, per cui eh, così trovano altre soluzioni. Pare che siano dell'ordine di diverse centinaia di casi appunto di disagio eh, che si, si sono verificati negli ultimi mesi e eh, a quanto pare ciò è legato a una scelta di tipo politico, una scelta di come viene gestito il servizio di infanzia da questa amministrazione e eh, in particolare con la scelta di potenziare il servizio dei desideri comunali con i presidenti e l'assunzione non personale eh, a discapito degli aggiuntamenti nei servizi, diciamo nei mesi convenzionati, cioè non comunali. Ora eh, non voglio entrare precisamente nel merito perché eh, sono qui a proporre un'iniziativa diciamo così, innovativa per questo Consiglio di Savore. Siamo una formazione nuova per cui voglio fare una cosa nuova. Eh, ovvero invece di presentare una mozione, di presentare un documento questa sera. Eh, cosa è necessaria credo perché dobbiamo comunque dare risposta a questo cittadino che eh, appunto, ha portato la sua problematica alla nostra attenzione. Eh, io vorrei veramente in spirito di assoluta eh, serietà intellettuale diciamo così, andare a fondo e capire fino in fondo come stanno le cose. Per cui in primis sono a richiedere la convocazione di una commissione di però eh, Credo che i tempi tecnici porteranno, se poi ci sarà volontà di fare chiaramente, a svolgere questa commissione eh, non prima del, del prossimo anno, per cui eh, non, non avrebbe un rispetto concreto reale e effettivo. Però questa è per la comunque, richiesta della commissione sul tema dei limiti la proposta. Ma in secondo luogo propongo a tutti i consiglieri maggioranza, opposizione di qualsiasi forza politica di condividere insieme un approfondimento un documento da portare al prossimo consiglio in cui appunto facendo un veloce approfondimento si chieda poi all'amministrazione comunale competente perché è un tema che viene gestito assolutamente dagli uffici centrali cioè il consiglio di zona può fare solo ora moral suasion, ma non certo prendere iniziative negative concrete, per cui comunque fare un documento si chiede di, di, di prendere provvedimenti affinché questi disagi vengano sanati o comunque vengano risolti. Perché eh, per dirvi comunque il tema in cosa consiste, noi abbiamo un servizio che per la prima volta dopo molti anni ha aumentato le liste di attesa. Io mi sono sorpreso a vedere, sono disponibili sul, sul sito dei servizi all'infanzia le liste d'attesa dei vari eh, asili, dei vari nidi e, e sono, sono, sono tantissime, tra l'altro è sorprendente il fatto che al cittadino è stato proposto un, una, per la propria figlia un posto alla, in, una, in una struttura comunale dove l'altro c'è una lista d'attesa pazzesca per cui quindi verrebbe infilata la, la figlia a discapito della lista di esistente però eh, vi do solo questo accenno perché in, la mia proposta è di fare un lavoro comune con chi ci sta per cui eh, chi ci sta eh, di interpelli in modo che in questi giorni si risponda al documento e si vada fuori della cosa cercando la via migliore per eh, risolvere questo. In un altro elemento, allora le liste d'attesa sono aumentate, i costi per, i costi per la collettività sono aumentati, forse di più al Comune di Milano questa nuova gestione, perché eh, i numeri sono che un eh, bambino nelle strutture comunali costa 900 euro circa, un eh, accreditamento costa 603 euro, per cui c'è un evidente aggravio di costi che fa pesare... Sulla, su di sui due cittadini di attività e eh, è un sistema che evidentemente non è efficiente visto che non dà risposte e visto che ha appunto avanzato un lungo visualizzato Per cui io di nuovo, eh, invito eh, così a mettersi insieme e, e approfondire il Questo è tutto, grazie. Grazie Presidente, buonasera. Io ho una mozione eh, riguardo al riposizionamento del mercato di via di Comasina. Perché eh, e questo non è, eh, va incontro un po' a tutto il lavoro che abbiamo fatto con, eh, con eh, organizzazione della presidenza della uh, commissione commercio um, in quanto noi abbiamo partecipato come consiglieri sia a commissioni ufficiali uh, sia a commissioni tra l'altro a sopralluoghi uh, non ufficiali uh, quindi si vede comunque l'interesse di questa problematica e la volontà da parte della, della commissione di arrivare a una soluzione che, che, che porti appunto a, almeno il riposizionamento da dove adesso cioè Via Ipporte e Via Vita Modignani dove sappiamo tutti i problemi che, che, che, che vengono creati sia per la, la dimensione delle, delle, dei banchi sia per l'abbandono dell'immondizia dell su Via Vita Modignani hanno eh, fatto un sopravluogo, era cioè presente anche Apeca, erano presenti, a PECA, erano presenti eser alcuni esercenti, quindi c'è un lavoro di partecipazione che si sta portando avanti. Eh, C'erano delle proposte, si sono fermati perché tutti sapete i problemi che ci sono stati con l'assessorato eh, commercio e con eh, l'associazione ambulanti però io credo che sia importante eh, cercare di arrivare in fondo a questa questione, quindi quello che chiede, non vi leggo la mozione, vi, vi leggo solo il, il dispositivo, si chiede la convocazione di una serie di commissioni di commercio con esplicito invito ai tecnici del comune, competenti in materia di mercati, ai tecnici della viabilità, alla polizia locale e ai residenti delle vie per un confronto e l'elaborazione di una proposta alternativa a quella attuale. Poi ho una richiesta um, che ha come oggetto la mancata risposta sulle criticità dei mercati Comasina e Afori. Anche lì noi abbiamo fatto tutta una serie di sopralluoghi in cui abbiamo valutato eh, e deliberato con una delibera eh, ormai che risale il 27 giugno tutta una serie di criticità presenti nei mercati di Comasina e di Afori. A, queste, a questa segnalazione, a questa delibera inviata purtroppo soltanto all'assessorato um, commercio io ho fatto seguire inoltre della stessa delibera all'assessorato di eh, sicurezza di Granelli proprio per, metterlo, eh, per informarlo di questa problematica perché ci sono problemi appunto, di, di sicurezza, di, di, di spazi e di, di comunità di, sia delle persone, di degli acquirenti che dei genitori. Ehm, la, la, la richiesta vado a leggerla perché, perché comunque credo sia importante e richiama eh, ormai questa abitudine di, di non rispondere alle delibere e alle, alle richieste dei consigli di zona Considerata la delibera 154 13 fottopollata in data 27 giugno 2013 con votazione positiva unanime da parte dei consiglieri presenti che ha come oggetto problematiche dei mercati regionali scoperti nella zona 9, prodotte in relazione ai sopralluoghi presso le aree mercatali comasina di via Itamodiniani, via Ippocrate e Afri di via Gaeta. Preso atto delle importanti criticità relative anche all'incolonità e sicurezza sia dei commercianti che dei clienti evidenziati nella delibera, preso atto che trascorsi cinque mesi dall'inoltre della suddetta delibera il Consiglio di zona 9 non ha ricevuto alcuna risposta al riguardo, considerato che a fronte di successive verifiche ufficiali o sopralluogo effettuato dalla Commissione Commercio e attività produttive di zona 9, in data 12 ottobre 2013 per il mercato comasina e verifiche ufficiose da parte dei consiglieri della zona 9 per il mercato di affori non sono state attuate azioni risolutive per le criticità evidenziate considerato l'articolo 328 del codice penale che recita il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il primo il pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni, dalla richiesta di chi gli abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni di ritardo è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed in termini di 30 giorni a ricorrere dalla ricezione della richiesta stessa. Inoltreiamo quindi di fila i responsabili degli uffici competenti nel compiere i relativi atti dei propri uffici o ad esporre le ragioni del ritardo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, presente richiesta con l'espresso avvertimento che in difetto sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria. Grazie. Grazie eh, Consigliere Rossi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Eh, volevo portare solo rapidamente all'attenzione del Consiglio eh, un tema molto importante che è quello del fermento freddo e della vita senza tetto. In, questo, in questi giorni particolarmente gelidi diventa veramente molto importante da parte di tutti i cittadini e forse in particolar modo di chi siede in questo Consiglio avere un'attenzione particolare per i nostri per i cittadini che in questo momento si trovano a essere senza dimora e che in, eh, hanno la possibilità di essere ospitate all'interno del piano antifreddo che già adesso ha accolto 1700 persone. La segnalazione in questo momento è possibile tutti i giorni dalle 8.30 alle 24 a tre numeri, io ve ne leggo solo uno, giusto come indicazione, che è 0288447645. È un numero che funziona, ho avuto occasione di provarlo sia ieri che oggi, ho avuto due ho incontrato, diciamo due senza tetto, ho avuto modo di segnalare. Voglio sperare che avranno aiuto quanto quantomeno qualche copertino. Volevo anche informare il Consiglio che una realtà della nostra zona ha avuto l'onore di ricevere la civica benvenenza, il cosiddetto ampiocino d'oro, si tratta del liceo Cremona, in particolare del laboratorio teatrale del liceo Cremona, in cui ho avuto l'onore di partecipare nei cinque anni del mio liceo, credo che sia una cosa molto, molto bella, un riconoscimento per 22 anni di lavoro e per un lavoro particolarmente centrato sul rapporto dei giovani in contesti anche molto, molto intensi come... Per fare un paio di esempi, l'oreestria di Eschino, le città visibili di Calvino, l'interpretazione dei sogni di Freud. È un lavoro che è anche molto formativo per questi giovani e per quello che avevo io un po' di tempo fa. Ultima cosa, un augurio di buon lavoro al mio Grazie. Grazie modo no, a fare grandi comunicazioni. Volevo solo ricordare il 44 anniversario della strage di Piazza Fontana, una strage sicuramente fascista, ma che rientra nella strategia della tensione di quegli anni 69-70 e del dicembre, dove sono morte decine di persone, ma che hanno segnato quello che poi è stato il susseguirsi di una serie di episodi, non di certo democratici anzi, dove la mano dello Stato non era in prima persona, ma comunque è stato un po' assente nel cercare di frenare le spinte neofasciste, fasciste che hanno insanguinato le città con la peggiore ferocia che dopo il dopoguerra si poteva e ci si poteva aspettare. Credo che la storia non possa essere dimenticata e proprio perché non può essere dimenticato è giusto che ogni anno venga ricordata a Milano la strage di Passatantane venga ricordata l'assassinio di Pinelli, come nel resto d'Italia si ricordano le varie stragi fasciste e devo dire che alcuni di questi diciamo esponenti, soprattutto i fascisti oggi sono anche all'interno dei movimenti che oggi fanno riferimento ai forgori eh. e credo che sia un segnale grave che certe, certe, eh, certi movimenti, certe manifestazioni possano contenere all'interno perché non ci sono quei filtri sufficienti per isolarli, contengono anche personaggi di questo tipo. Ed è grave che in un paese democratico, dove la democrazia è stata pagata ad alto prezzo, col sangue, con eh, la galera, con eh, la repressione dei, dei antifascisti e dei democratici che hanno permesso non solo avere la liberazione dal nazifascismo ma hanno permesso di avere una forma chiara costituzionale che è limpida e chiara rispetto a quelle che sono le strategie dei poteri forti dei padroni e di altri ma in questi giorni abbiamo assistito anche adassati delle varie sedi della Camera del Lavoro, che sono sedi dove la democrazia, la difesa dei diritti, sono luoghi dove è impensabile che si possano verificare questi atti, eppure in questi giorni è accaduto e sta accadendo e penso, pensiamo che mai come oggi no, ci, ci sia bisogno di alzare la, la vigilanza. Le sedi delle camere del lavoro di tutta Italia, della CGL, hanno alzato il livello di salvaguardia, di attenzione e di vigilanza all'interno e credo che se un'organizzazione come la CGL arriva a fare ciò è perché è preoccupante il... Non un di iniziative ovviamente come abbiamo avuto anche in zona 3 dove i fascisti tentano di impedire una delibera che va a parlare nelle scuole per quello che riguarda e cosa vuol dire essere antifascisti, vuol dire soltare, soltare, soltare la democrazia e Quindi credo che le forze democratiche antifasciste devono vigilare sul territorio nei quartieri perché ciò non avvenga che quello che oggi si sta torni ad essere indimensionale e da parte delle istituzioni ci sia anche un intervento dove l'illegalità venga repressa, venga tolta venga cancellata perché quel tipo di azioni neofasciste, fasciste e abbiamo avuto modo di verificare anche come si mascherano questi soggetti dietro a nomi di associazioni che ovviamente tendono, cioè, fanno, vorrebbero fare del, del bene ma dietro hanno altri obiettivi ecco, questo credo che sia il momento dove le forze democratiche alzino la vigilanza e il controllo della protezione bancaria perché non si ritorni a strategia della pensione, perché non ci siano le stragi che hanno guidato tutta la fine del 1969 fino all'assassino di Aldo Moro e quelle che poi sono state anche altre stragi nel nostro paese quindi credo che sia importante non solo il minuto di silenzio la strage di piazza Fontana, il minuto di silenzio per Pinelli, ma anche il minuto di silenzio per il grazie. Ci sei già? Buongiorno, ci siamo? grazie. Sì, si anche... Io ho un'interrogazione e una segnalazione. Allora, la segnalazione riguarda i croci Rossi Mastro Brioli e Rossi Cavaletto Scarsellini. Il in oggetto, dopo la realizzazione della pista ciclabile, sono diventati molto pericolosi. Si segnala la necessità di intervenire mediante realizzazione di uno sparticazio come generalizzato in via dati o con altre opere idonee a risolvere la problematica. Si ribadisce la necessità di un'adeguata illuminazione in tutto il fatto stradale. E invece la segnalazione riguarda le pesserine ATM e per le meno rosse. Chiedo di conoscere i tempi di dell realizzazione delle pensiline e delle, delle tre fermate TM. Nel fratto di vento di Rino Rosso tra le vie pioni in Altonia, perché l'estate si scioglie e adesso ci si, si congela Grazie. Eh, grazie consigliere Rizzo Presidente Pocro Gionchi. Mia C'è? Consigliere Vina. <coughs> Buonasera a tutti. È un... Mi trovo un po' in difficoltà questa sera perché qualche giorno fa ho letto, come penso molti di voi, la sentenza di secondo grado sull'omicidio sull del nostro... Nicolò Savarino, il vigile che lavorava qua vicino a loro, che probabilmente abbiamo anche visto eh, a Consiglio di zona e che sicuramente coloro che abitano in questi quartieri qua vicini, quindi nella Ubisa, devono, conoscevano e vedevano in giro a svolgere con impegno e passione il dovere che gli era stato segnato dal ruolo di agente di polizia locale. Allora, nel massimo rispetto dell'indipendenza della magistratura e nel massimo rispetto delle sentenze che possono e devono essere commentate ma rispettate. Credo, a mio titolo personale, eh, che non possiamo non dire una parola di quanto abbiamo detto sui giornali con la possibilità di zona 9. Nicolò era un ragazzo che lavorava vicino a noi, che si occupava del presidio dei nostri quartieri, Quindi svolgevano un compito che questo Consiglio di zona spesso chiede, ovvero maggiore presenza sui quartieri, maggiore presenza dei vigili di quartiere, maggior presidio, stare in mezzo alla gente, controllare, verificare. Ebbene è stato ammazzato con un cane. Perché? Ci ricordiamo tutti la fine del Pubblico ministero in primo grado aveva chiesto 26 anni per omicidio volontario. Il giudice aveva stabilito la pena in 15 anni, riconoscendo l'assassino, il renne e attenuanti generiche. Ora in appello si è scesi al minimo previsto dalla legge per questo tipo di reato ovvero nove anni e otto mesi. Come vedete, non faccio nessun accenno alla nazionalità dell'assassino. Perché? Per chi ha il cuore o l'è, ben piantato a sinistra, italiano no, bianco o nero, cristiano o musulmano, non fa differenza. Ma credo che bisogna assolutamente Spezzare l'equazione centrosinistra uguale al buonismo perché ha prodotto, produce e produrrà danni devastanti, soprattutto oggi, visto il contesto socio-economico in cui viviamo. Chi mi ha preceduto prima ha parlato di queste situazioni, di queste grosse tensioni che stiamo vivendo in questi giorni in tutto il nostro territorio nazionale, le spinte populiste, xenofobe e anti-europeiste rischiano di travolgerci e credo che sentenze come queste ci debbano far riflettere su una cosa, il nostro sistema non la magistratura il sistema delle leggi perché i magistrati applicano le leggi scritte dal Parlamento allora, forse queste leggi andrebbero riviste perché lasciano a mio avviso un po' troppa discrezionalità in coloro che poi queste leggi le devono interpretare ed applicare condivido la dichiarazione dell'assessore Granelli, che è eh, l'assessore che si occupa della Polizia Locale e che quindi è assolutamente titolato a parlare della questione di, di Nicolò, ovvero aspettiamo le popolazioni della sentenza. Credo però che questo eccessivo, a mio avviso, ripeto, sto parlando a titolo personale, uso e applicazione di queste atteguanti generiche a preventivo siano deleterie. Perché è vero che il ragazzo veniva da un contesto difficile, viene da un contesto difficile, ha vissuto in una famiglia dove la legalità era un optional, non ha studiato, quindi eh, lo studio, il frequentare una scuola fornisce dei valori importanti e quindi è chiaro che non è tutta colpa sua, però, a mio avviso, le atteguanti del suo contesto familiare e del contesto socio-economico in cui ha vissuto devono essere applicate nel corso della redenzione. Ovvero, se vedo che il ragazzo ha capito il disastro che ha fatto a Nicolò, ai suoi familiari e a se stesso, perché con la vita ormai è pesantemente segnata da quello che ha fatto. E quindi se c'è un ravvedimento allora io sono il primo a dire che ci debbano essere le attenuanti, cioè capire che hai fatto quello che hai fatto, stai andando sulla strada giusta, hai capito che eri sulla strada sbagliata e quindi ti riconosco uno sconto. Ma iniziare a dare le attenuanti prima di vedere se c'è un vero cambiamento e per giunta in secondo grado aumentare queste attenuanti fino a portarlo a una pena a mio avviso irrisoria per quello che ha commesso per il modo in cui ha commesso non sia un bel segnale sarà dura il 12 di gennaio eh, andare a commemorare Nicolò nel secondo anniversario della sua morte mi auguro che ci sia nel, nel terzo grado una riequilibrio riequilibrio della pena chiudo dicendo che condivido in pieno quello che hanno detto i genitori dicono il giorno della sentenza di secondo grado hanno detto ce l'hanno ammazzato una seconda volta. Credo che siano le parole più forti che potessero dire i genitori e credo che le istituzioni debbano riflettere su queste parole. Grazie. Grazie consigliere Pina, consigliere Presidente Mellolano. Sì. avrei una, una semplice richiesta che è con oggetto l'asfaltatura delle strade del quartiere greco-seniano in queste settimane sono stati effettuati lavori di asfaltatura in via Miane da via Sussana e via Comune Antico purtroppo i risultati non sono stati dei migliori infatti si è reso necessario un secondo passaggio che però non ha migliorato lo stato dei lavori quindi visto che dovrà essere effettuato un altro e speriamo definitivo intervento si richiede in quell'occasione di effettuare un analogo lavoro di asfaltatura in via Pollini che è una traversa di via Piale nel tratto che va da via Mesacca a via Comune Antico che da tempo si trova in condizioni più che precarie eh, se verrà effettuata l'asfaltatura in via Pollini si chiede anche la creazione dei marciapiedi e la sistemazione dei giardini a distanzi si ricorda che a tale proposito è stata presentata lo scorso anno una richiesta, corredata da circa 300 firme, da parte del Comitato Cittadini Segnano. Grazie. Grazie Presidente Medolano. Presidente Quattrocciotti. Sì, volevo eh, segnalare il che hanno abbiamo fatto una, un prologo al mercato dei capitani faremo una relazione come abbiamo fatto anche per tra l'altro, prendendo il discorso del consigliere Agnus Dei faremo una relazione alla direzione centrale commercio, sperando appunto che tutta la serie di criticità vengano recuperate e poi tentate una soluzione, come dire abbiamo degli ispettori, la nonaria abbiamo tutta la serie di funzionari e istituzioni che sono proposte appunto per risolvere le questioni che riguardano le aree mercatali e non solo. Quindi ieri abbiamo fatto questo sopralluogo, lo faremo, lo faremo anche in un altro mercato settimana prossima, eh, giovedì prossimo eh, in, in zona Prato, eh, quindi tra l'altro faremo anche, partendo dal da, mercato comunale coperto, eh, senza la scaglioni, gli amoncalieri, poi potremo fare, appunto le avute, anche in un sopralluogo nel mercato di Prato Centenaro. Eh, devo rilevare il fatto che, con il ai dei consiglieri, eh, l'altro ieri che si è stata portata la lettera all'assessorato del commercio e alla direzione centrale del commercio eh, di una richiesta del Consolato nel Pakistan per la chiusura eh, o comunque lo spostamento di tutto il mercato abbiamo una serie di capitani certo, tra piazza Schiavone e Piazza Pausa. Quindi anche su questo abbiamo parlato se con il fiduciario e poi telefonicamente con eh, funzionario o studi eh, con il quale Ovviamente, ah, è una relazione, bella perché bella è questo è un presidio commerciale importante, ha 110 poi, eh, banchi, eh, è un mercato storico da lavoro, eh. lavoro eh, e comunque un servizio anche per il quartiere d'Argovisa, quindi molto importante e quindi su questo terremo molto lavoro, tutti gli attivati, banchi, banchi, i consiglieri e tutte le strutture della le attività bella produttive bella e non solo perché... Una richiesta di questo tipo chiaramente potrebbe eh, inficiare appunto questo tipo di servizio e eh, probabilmente un prefetto sarà informato breve su questa richiesta da parte del, del consolato del, del Pakistan che è presente appunto su questa via, per questioni di sicurezza ecco, la parentesi è questa. Tra la terza. Andiamo via, il consolato del Pakistan che sta facendo Grazie Presidente. Allora, io volevo un attimo, uh, cioè, uh, un po' controbattere a quello che è stata la risposta di, uh, dei vigili e quindi da, da parte della viabilità, insomma, da parte del commissario aggiunto che lei ci ha girato. Perché sembra che, io non so, credo gli abbia mandato la delibera giusta, però. Noi non chiedevamo una doppia carreggiata, ma semplicemente di liberare l'incrocio dai parcheggi, per cui chiedo non so, alla Presidente se è possibile spiegare meglio all'ufficio di sicurezza urbana e coesione sociale qual è il problema. Da parte mia mi sono reso disponibile eh, reso disponibile a fornire foto e per un sopralluogo, perché non, non si capisce eh, la risposta che è, è pervenuta al Consiglio di zona. Eh, poi eh, volevo appunto portare anche a conoscenza i consiglieri che non erano stati presenti all'audizione che era stata fatta eh, per il Seleso, che qui abbiamo ospitato l'Aipo Uh, lo studio di ingegneria Paoletti che ci ha illustrato la soluzione del, delle maschere di laminazione di Senato e, uh, e il, il sindaco e l'assessore di Senato. Uh, dunque, il 9 dicembre, lunedì, questo lunedì, c'è stata la conferenza preliminare dei servizi in accordo col presidente Mo, uh, Motta. Uh, ho chiesto all'ingegner Mille di uh, poter assistere alla conferenza preliminare, è una richiesta che è stata accordata e ho partecipato a questa conferenza dei servizi, c'è stata praticamente la stessa presentazione che è stata fatta in Consiglio di zona 9, ma era ancora più raccapricciante, raccapricciante perché Perché chi ha visto la soluzione delle vasche di laminazione di Senago? si rende conto che non è una soluzione, è soltanto un buttare eh, soldi dalla finestra, per non dire da qualche altra parte. Mette, mette, ma... E la ciliegina sulla torta di tutto questo è stato venire a parlare del senso che il fiume, il terzo fiume più inquinato d'Europa, sul sito, cioè eh, di venire a parlare di giochi d'acqua, di fitodepurazione, di torre di avvistamento dell'impianto, di fronte a questo mi è venuto da, da pensare a Maria Antonietta d'Asburgo Lorena, quindi mi guarda, nega e allora mangiate brioche. E,